Grazie Carlo e grazie a tutti coloro che hanno partecipato oggi e ai relatori che hanno eh, consentito di fare un approfondimento e una conoscenza rispetto a un tema che è quello dell'albero monumentale e in particolare dell'albero monumentale d'Italia, che eh, Può avere, abbiamo visto grandi aspetti e tante sfaccettature da un punto di vista della conoscenza e possiamo dire che l'albero monumentale rappresenta intanto un valore eh, naturalistico. No? Abbiamo visto eh, esemplari, abbiamo, avremmo potuto vedere esemplari spettacolari. Comunque il libro ci ha consentito di vederli, ci consentirà di vederli più volte quando in qualsiasi momento vorremmo. E, mh, quindi abbiamo visto esemplari che eh, hanno eh, secoli sulle loro spalle e eh, rappresentano un ecosistema, quindi rappresentano oh, il mondo della natura fondamentalmente, quindi hanno un valore naturale fortissimo eh, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista eh, della, dei rapporti e dei legami con, con tutto il resto del mondo naturale. E hanno un valore eh, di tipo antropologico, perché raccontano storie, abbiamo visto eh, leggende collegate agli alberi monumentali, eh, abbiamo visto eh, storie, eh, sono, essendo alberi che hanno alle loro spalle eh, secoli di storia, hanno proprio, eh, cioè portano con loro tutta una, un vissuto, un vissuto profondo, un vissuto antico, che... Eh, è al di là della vita di un uomo, quindi sono veramente delle, sono dei libri di storia fondamentalmente che portano con loro eh, tutta una, una cultura e un vissuto umano anche, e hanno anche un valore territoriale, un albero monumentale eh, è un punto di riferimento, abbiamo visto eh, l'affermazione fatta dicendo che un prato eh, senza, un albero, senza un albero, al di là dell'albero monumentale, non avrebbe un grande significato, mentre con un, con un albero, specialmente se, un, se monumentale, assume un, un portato molto differente, questo segna un valore che l'albero dà al territorio, semplicemente da un punto di vista estetico intanto, ma poi ha anche un valore da un punto di vista eh, proprio della società, nel senso che l'albero monumentale e, e l'insieme degli alberi monumentali abbiamo visto il lavoro fatto dal ministero eh, che ne ha eh, riportato eh, la georeferenziazione in google maps eh, questo è un elemento che consente eh, le politiche territoriali di fare delle valutazioni a livello di scelte eh, di scelte politiche appunto quindi eh, la L'albero monumentale, come elemento che intercetta le valutazioni delle politiche territoriali, le intercetta modificandole, deviandole, eh, migliorandole magari perché rappresenta un valore da preservare o attorno a cui costruire, eh, costruire altre eh, politiche di valorizzazione del territorio, eh, rispettose chiaramente del territorio. L'albero ha valore territoriale, per esempio eh, Rosella ci ha detto eh, che gli alberi da frutto sono poco rappresentati perché appunto avevano una funzione utilitaristica e di conseguenza una volta finita la loro funzione produttiva fondamentalmente non avevano più utilità, eh, ma gli alberi monumentali eh, da frutto, e qui ne è rappresentato uno solo, ma con Rosella abbiamo fatto dei sopralluoghi in giro per il territorio, ne abbiamo visti degli altri, in odore di, di monumentalità potremmo dire così che probabilmente candideremo per, le prossime, eh, per i prossimi decreti eh, sono rappresentanti di una forma di governo del territorio differente da quella di oggi eh, sono rappresentanti di un mondo rurale che non c'è più eh, l'albero da frutto oggi fondamentalmente è reggimentato in forme eh, costrette, no? in forme finalizzate alla produzione che sono molto diverse rispetto a quelle di ehm, Molti anni fa e quindi la questi alberi mi rappresentano proprio dal punto di vista territoriale una modalità di gestione e di rappresentazione del territorio rurale differente da quella di oggi, quindi hanno un portato eh, di racconto estremamente importante. L'albero monumentale ha anche un valore culturale, abbiamo visto l'abbiamo visto nei racconti, nelle letture, delle poesie che Mino Petazzini ci ha fatto, eh, ma anche eh, la, il Servizio Patrimonio Culturale in, questi, in queste ultime quattro settimane, eh, in preparazione di questa giornata, ha fatto un approfondimento sull'albero nella storia dell'arte. La nostra collega Claudia Collina ha raccontato l'albero nei dipinti, nelle opere d'arte passate e contemporanee, quindi l'albero come elemento di ispirazione, come elemento di emozione e quindi anche il valore emotivo è un valore molto importante e, mh, faccio un breve racconto di un'esperienza personale quest'estate ho fatto l'estate scorso ho fatto una, eh, una vacanza nella zona eh, del Friuli Venezia Giulia eh, in un comune che si chiama Pulfero a nord di, di Udine e eh, in quel luogo eh, c'è un una, una una frazione che si chiama Pegliano e, e lì c'è un castagno, un castagno che guardando proprio eh, il sito della, del Ministero ho riconosciuto come albero monumentale d'Italia nell'avvicinarmi alla visita di quella de, de, del territorio ho visto il cartello del, del, del castagno e quindi sono andato a vederlo. Eh, il caso ha voluto che in quel momento passasse un vecchio signore e in modo molto gentile si è avvicinato a noi e ci ha detto ma andate a vedere l'albero, andate a vedere il castagno, abbiamo detto certamente, ci interessa, molto, eh, siamo molto appassionati e, e ci ha raccontato la storia, una, una storia collegata a questo albero. Ci ha detto che eh, raccogliere le foglie dell'albero di castagno, quelle non attaccate al, ai rami, ma quelle cadute per terra, eh, avrebbe portato alla guarigione delle nostre malattie. Eh, questo, come dire, mh, è stato una, eh, come dire, ci ha sorpreso, ci ha incuriosito allora gli abbiamo chiesto ma come poteva dire una cosa simile da dove aveva delle prove in qualche modo e, e lui ci ha raccontato che donare eh, queste foglie a degli amici, a delle persone care eh, portava alla guarigione eh, delle cose che le persone sentivano come malattia e quindi noi siamo giunti al castagno, abbiamo raccolto le foglie e io ho fatto dono di queste foglie degli amici. Ehm, indipendentemente dalla verità o meno, chiaramente, di questa storia, però il portato emotivo che questa storia ha. Eh, mi, ha, mi ha dato, ha collegato, ha mi ha fatto collegare a quest'albero un qualcosa di diverso rispetto a un semplice esemplare o un semplice individuo vivo nel territorio, che già non è semplice di per sé, però aggiunge a questi, eh, a questi li abbiamo chiamati patriarchi, li abbiamo chiamati monumenti, li abbiamo chiamati giganti, aggiunge un portato emotivo che eh, ci mette in relazione e eh, quello che io credo sia importante è ritrovare questa emotività, questa, ritrovare questa sacralità anche collegata a questi alberi. Una sacralità che consente, ne consente il rispetto. Eh, perché abbiamo detto, eh, abbiamo detto che, Francesco Besi ha detto. Eh, che eh, di fatto se noi non toccassimo questi alberi andrebbe molto meglio per loro, no? cioè, eh, loro vivono indipendentemente da noi, quindi tutto quello che noi ci stiamo dicendo, tutte le, le operazioni che facciamo di protezione tutele, tutela, interventi, faccio, di fatto servono a noi, è un punto di vista antropocentrico, no? stiamo nel pieno antropocene e quindi abbiamo questo, questo bisogno di vedere tutto col nostro occhio, ma in realtà se spostiamo il punto di vista e guardiamo in funzione di quello che è l'albero e quindi l'interesse dell'albero è importante riconoscere la sua sacralità, la sua importanza, la sua individualità e secondo me per fare questo e con questo chiudo ci può aiutare anche il, mh, tutta l'innovazione eh, che sta portando il professore Stefano Mancuso dell'Università di Firenze in merito al concetto no, di albero come individuo senziente e intelligente. Se noi vediamo l'albero come capace di sentire, di vedere anche, perché ci sono esempi al di là dell'albero, ci sono esempi di piante che vicine ad altre piante assumono comportamenti simili, quindi in qualche modo vedono, quindi eh, le piante, quindi l'albero come eh, esseri senzienti capaci di sentire di, e di, eh, di, di capire in qualche modo, forse ci consentirebbe di approcciarci a loro con maggiore rispetto e maggiore attenzione, a maggior ragione per un albero monumentale che ha eh, il suo portato storico e la sua fragilità data dalla vetustà che rappresenta. Grazie.